Bossari e Filippa matrimonio invitati, ecco chi ci sarà del grande fratello Vip. Quando si sposano Daniele Bossari e Filippa Lagerbach. Tra gli invitati al matrimonio anche i concorrenti del grande fratello Vip. Fervono i preparativi per il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerbach. Una data ancora manca ma sarà entro la primavera, molto probabilmente a maggio. A farlo sapere lo stesso vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. In un'intervista concessa al settimanale Eva 3000, il conduttore ha rivelato che i preparativi sono in corso e che si sta vagliando la location giusta. Nel frattempo Bossari sta già pensando alla lista degli invitati che sarà piuttosto lunga visto che i promessi sposi sono intenzionati ad avere una festa grande e movimentata. Ci saranno anche altri definiti? Assolutamente sì. Bossari vuole invitare al suo matrimonio tutti i concorrenti del grande fratello Vip. Penso di estendere l'invito a tutti. Sono legato in modi differenti con ciascuna delle persone con cui ho condiviso il mio percorso nella casa. Sono tutti partecipi di questo passo che io e Filippa ci apprestiamo a fare ha dichiarato Daniele Bossari. Dunque da Lorenzo Flaerti a Luca Onestini, passando per Cecilia e Ignazio, Raffaello Tonone e tutti gli altri concorrenti, nessuno mancherà al matrimonio dell'anno. Ci sarà pure Giulia Delellis. Che al grande fratello Vipa ha avuto un rapporto d'amore e odio con il vincitore del reality show. E sicuramente nella lista ci sarà spazio pure per Ilari Blasi e il marito Francesco Totti, la bionda romana è da tempo amica di Bossari e da anni condividono la stessa agenzia. Daniele Bossari è il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi. In attesa di diventare il marito di Filippa Lagerbach, Daniele è pronto a diventare il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi. Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, Bossari sarà affiancato da Mara Vignette, che torna tra i protagonisti del reality show dopo un anno di pausa.